È possibile riuscire a saltare su tutti questi buchi e aggrapparsi con le mani in cat? I salti che ho trovato fattibili sono nove e variano per lunghezza e inclinazione Gli unici che rimangono irraggiungibili sono questi tre Quindi per questa sfida non li contiamo Allora, cominciamo col dire che alcuni di questi salti non li ho mai fatti E onestamente ero un po' preoccupato di come sarebbe potuto andare Però già dai primi mi rendo conto che mi sento bene E nonostante per terra ci sia una quantità di fango esagerata che mi bagna le scarpe Riesco a procedere senza intoppi Anche se con molta paura Madre di Dio Perfetto, ottimo Siccome non c'è modo di sbagliarli Sto mega attento a ogni dettaglio E cerco di essere millimetrico nel posare mani e piedi dove ho deciso In modo da evitare sorprese Che non sono mai gradite Comunque arrivo ai due salti che non ho mai fatto E dopo aver speso un po' di tempo a prepararmi Riesco a fare il primo Yes. Tutto contento scendo e torno a fare il secondo che si rivela più facile del previsto E così già bello soddisfatto vado a concludere questa sfida con l'ultimo salto rimanente Che completo senza problemi rendendomi un sacco felice E anche oggi si torna a casa migliori di ieri Nel parkour di solito ci si fa un sacco di domande che diventano delle sfide Come ad esempio